Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta della nonna al cacao. Il tempo di preparazione della ricetta è di 2 ore circa. Gli ingredienti sono una dose di crema bimbi, farina di tipo 00, burro morbido, zucchero, cacao amaro, uova, vanillina, sale, lievito per dolci, nutella e pinoli. Diamo il via alla ricetta.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 Aggiungiamo il burro e lo facciamo amalgamare per 30 secondi a velocità 5. Aggiungiamo le uova. il sale e la vanillina e azioniamo il bimbi per venti secondi a velocità cinque. Aggiungiamo la farina, il cacao e il lievito per dolci e facciamo amalgamare per 30 secondi a velocità 5. Avvolgiamo la frolla nella pellicola trasparente e riponiamola in frigo per un'ora. Abbiamo ripreso la frolla dal frigo, adesso ne taglieremo un terzo che ci servirà per la parte superiore. e La metteremo momentaneamente da parte. Questa la stenderemo tra due fogli di carta da forno. abbiamo steso la frolla rimuoviamo il primo foglio di carta da forno adesso la posizioneremo in uno stampo per crostate bucherelliamo il fondo con i rebi di una forchetta a questo punto stendiamo un velo di nutella che abbiamo sciolto a microonde mi raccomando lo strato di nutella deve essere sottile adesso versiamo la crema bimbi Dove è livellato per bene, lo spargiamo con i vinoli. Adesso stenderemo l'altro strato di frolla e lo posizioneremo di sopra. Rigiriamo i bordi verso l'interno. Spennelliamo la superficie con un po' d'acqua. E completiamo con i pinoli. Adesso cuoceremo in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 30 minuti circa. La torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. torta della nonna al cacao. Grazie e alla prossima ricetta.